ciao ragazzi colgo l'occasione in questa breve pre clip video per ricordarvi eh, di un nuovo sponsor che si è aggiunto al canale g2a ragazzi potete trovare veramente un casino di roba ma eh, non sto scherzando veramente a prezzi scontatissimi guardate eh, gli abbonamenti playstation gli abbonamenti per xbox basta trovare quello per il vostro paese e non solo ragazzi abbiamo giochi Abbiamo Stinky, abbiamo di tutto ragazzi, veramente, veramente di tutto. Anche delle skin per le vostre play, per le vostre Xbox. Quindi mi raccomando, aprite la descrizione, entrate eh, nei link in descrizione e andiamo con la intro ragazzi. premi like ci stanno le tigre online, oh. clicca e condividi uomo che non basta mai Mama, ma Maxi Miller che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non più altro è ombre matalo, matalo, camperon dietro la cruce devi iscriverti al canale Maxi Miller su youtube vuoi dirti tutto e di più forza fallo pure tu perché con le tigre di no ma sempre un passo in più Ehi. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale Io sono Maxi e in questo video vi mostrerò il glitch che ho portato ieri Sì, voi direte ancora quello, sì eh, Che è perfettamente funzionante Ma eh, diciamo vi farò vedere anche qualche passaggino in più Per quelli che mi hanno fatto domande del tipo Come si fa a fare questo, come si fa a fare quello quindi passiamo subito allora ragazzi per tutti quelli che mi hanno chiesto come si fa a mettere mira manuale magari ci può stare che non tutte le persone lo sanno, dovete andare o nel creatore dall'online oppure eh, dalla storia potete farlo ragazzi dovete andare in impostazioni ma adesso andiamo a vedere come fare ragazzi è veramente semplicissimo non, non ci vuole una grande scuola anzi soprattutto è proprio una cazzata quindi andiamo a vedere subito come fare andate in impostazioni e come vedete quando siete o nel creatore o nella storia potete cambiare la vostra modalità di puntamento lo so la rockstar ha fatto una grande cazzata che non ci permette di cambiare la modalità di puntamento nell'online ma probabilmente avrà avuto i suoi motivi per fare questa cosa e quindi non ci lamentiamo ragazzi allora eh, sicuramente mi ascolterete un po' strano perché sto con un altro microfono con una cuffia di un microfono con un headset che è leggermente diverso dal microfono che uso solitamente quindi speriamo che si senta bene la clip eh, audio diciamo e quindi ragazzi possiamo passare al glitch come vedete io sono entrato in una sessione solo a inviti sono solo io ragazzi questa sessione l'ho appena creata quindi avete visto anzi avete imparato anche una cosa in più come creare una sessione solo in viti senza uscire da, dall'online per tutti quelli che me ne avevano chiesto quindi andiamo nel nostro secondo garage ragazzi io vi ho detto io lo faccio nel secondo garage perché io mi trovo bene nel secondo garage qualcuno ha detto che riesce a farlo nel terzo che nel quarto io lo faccio così ragazzi mi trovo benissimo così a fare questo glitch, riesco abbastanza bene a fare questo glitch e quindi eh, lo faccio nel secondo garage nel garage cosa dobbiamo avere ragazzi? LGRH8 e quelle da duplicare, retro custom da duplicare qui ragazzi vi faccio vedere come andare in una community per questo serve la mira manuale allora dovete scegliere una community che sia di GTA ovviamente perché non potrete partecipare ad altri giochi mentre state giocando a GTA perché sennò no, vi chiuderà automaticamente il quando sarete nella community farete un partecipa a sessione su un pinco pallino qualunque con la speranza che non stia giocando nella vostra stessa modalità di puntamento accettate il primo messaggio e schippate il secondo schippate nel senso cancellate il secondo per chi non sapesse che cosa vuol dire schippare a questo punto ragazzi con il doppio tasso PS ci basterà richiamare l'attività avremo l'attività pronta, andremo verso la porta del garage ci posizioneremo su garage 3 e faremo X freccia su freccia su X se tutto sarà andato bene ma non nel mio caso di adesso rimarrà un caricamento infinito quindi andiamo a riprovare Per riprovare ragazzi dovete rientrare nello stesso garage dove eravate prima Quindi in questo caso nel video Fate freccia su, freccia X, freccia su, freccia su, X Ok? Ripeto, X, freccia su, freccia su, X Il primo X per accettare, freccia su, freccia su e poi X ragazzi Vi troverete nella schermata che avete appena visto Caricamento infinito schiacciate doppio tasto PS o per chi è in Xbox One vada nella sua community accetti il primo messaggio e skip il secondo cancelli il secondo ripeto, io questo glitch eh, l'ho visto fatto per eh, PS4 però l'ho voluto fare diciamo per tutti gli utenti a utilizzo di tutti gli utenti allora ragazzi, la X su Xbox One l'equivalente della X su Xbox One è A non X Ah, ok ragazzi, quindi a questo punto scambiate le auto come ho appena fatto io ovviamente scambiate la retro custom per una LG RH8 normale uscite fuori dal vostro nightclub e chiamate il centro operativo a volte ci sta che ve lo fa richiamare mentre siete sul veicolo a volte ci sta che come a me non me lo l'ho fatto richiamare quindi non vi preoccupate se non ve lo fa richiamare scendete dal veicolo richiamate il centro operativo mobile e risalite sul veicolo nel centro operativo mobile ragazzi dovrete avere una LGRH8 io qui ho una LG Retro Custom ma non cambia perché comunque non la andrete a perdere se avete una LGRH8 è meglio perché eh, vi aiuterà ad avere sempre pieni nel vostro nightclub se avete un altro veicolo comunque sappiate che non lo perdete a questo punto rientrate nel garage da dove siete partiti cioè nel B2 e andrete a sostituire l'auto con esattamente l'auto che avevate preso prima io in questo caso come ho già detto avevo una retro custom dentro il COM e la vado a sostituire con quella quindi la retro custom viola mi ritorna nel COM e il clone rimane in garage andiamo a rifare il glitch ragazzi quindi ci mettiamo sul secondo cioè siamo nel secondo ci mettiamo sul terzo come vedete a me non riesce sempre quindi ritorniamo nel nostro secondo garage ci mettiamo sul selezionando il terzo garage perché noi siamo nel secondo quindi andremo sul terzo garage premeremo X per accettare freccia su freccia su x quando avremo il caricamento infinito l'unica cosa che dovremo fare è andare in community e una volta che saremo nella community faremo un partecipo a sessione assicuratevi bene di avere il caricamento infinito avete visto quanto tempo aspetto io accettate il primo messaggio rifiutate il secondo e il glitch è fatto allora ragazzi c'è un glitch massivo che però io non non penso di portare perché secondo me è uno spreco di tempo si fa prima a fare 10 auto con questo metodo che farle con il glitch massivo e vi spiego il semplice perché perché ragazzi perché nel glitch massivo noi avremo l'obbligo, saremo obbligati di andare a salvare tutte le nostre auto nel quindi ogni volta dovremo uscire dal nightclub e andarle a salvare nel bunker e poi ritornare nel nightclub Quindi ragazzi non so quanto convenga comunque fare quel glitch Anche perché per fare quel glitch abbiamo bisogno di parecchie cose Comunque vedete ragazzi io vado a salvare l'auto nel ceo dove ho un posto vuoto Poi andrò nell'officina e successivamente ritornerò nel mio nightclub come dicevo ragazzi per fare il glitch massivo serve la missione del phantom Wage, ci serve una clubhouse ci serve un ceo e ci serve un amico tutti questi requisiti servono per forza per fare quel glitch massivo io se volete ve lo posso anche portare però secondo me è uno spreco di tempo perché c'è questo glitch che è è una bomba, funziona benissimo funziona da soli ragazzi non abbiamo bisogno di tutti quei requisiti ma abbiamo bisogno semplicemente di una sessione sola in viti noi stessi, la retro custom che vogliamo duplicare un po' di pazienza e tutto il resto si fa da solo ragazzi quindi il glitch è semplicissimo vi ricordo a fine video ragazzi come ho già detto a inizio video nella pre clip eh, passate sotto in descrizione che ci sono i miei sponsor tutti quanti i miei sponsor e quindi avrete delle buone opportunità per i miei sponsor normali andate su sugli sponsor e contattatevi questa è la data e l'ora, con hashtag maximilk per il G2A ragazzi aprite i link che vedete in descrizione e fate tutto il resto quello che volete fare detto questo un saluto a tutti al prossimo video